Accoglie la più antica monarchia del Pacifico, dove poter giocare a re e regine del proprio mondo. Le opportunità offerte valgono il viaggio e non ci sono periodi sconsigliati per questa meta tropicale. Spiagge dorate e bianche si mischiano ai vostri passi verso un percorso sensoriale. Conchiglie, fiori tropicali, reti di pescatori, materiali naturali non possono farvi dubitare. Siete arrivati in una vera capanna. Il letto su palafitta è tondo e rassicurante come le acque limpide che sgorgano e riempiono la piccola laguna privata, che amplifica la sensazione di trovarsi in un mare dal moto leggero. Sono le onde della vostra fantasia e non solo.